non si scherza ormai per questi video tutto programmato, tutto scritto benvenuti in questo nuovo video ragazzi, siamo tornati con il format del commento delle run dei vari contest ovviamente primo contest della stagione Crankworx Rotorua tanto per iniziare volevo ringraziarvi per tutti i commenti positivi che ho ricevuto nel video di settimana scorsa, è stato veramente importante per me ricevere tutti questi feedback positivi e comunque di supporto da parte vostra in questo momento abbastanza difficile e in cui mi sono sentito veramente abbandonato dall'organizzazione dell'evento. Per chi ovviamente non avesse visto il video vi lascio il link del video sotto in descrizione così potete capire di che cosa stiamo parlando. Comunque un po' di gente mi ha scritto no assolutamente non devi fare il video commento dei crankworks di Rotorua perché non devi dargli visibilità però appunto andrei un po' contro quello che ho in mente perché io voglio fare questi video di commento siccome l'anno scorso mi sono piaciuti un sacco quindi ho detto no, io devo lo stesso farlo perché è per il bene dello sport non chi se ne frega se faccio lo stesso pubblicità al Crankworx sapete cosa è successo tra l'altro dopo la sigla approfondiremo un pochino di più di argomenti e tra l'altro ho una notizia buonissima e una cattiva da rivelarvi subito dopo la Sigla! Sigla! va bene va bene iniziamo subito allora come vi promesso volevo parlarvi eh, di questo oh, sono andato al citofono fermi tutti Ok ok, ritirato due pacchi Che male il gomito Ritirato due pacchi da Rose Ops. Nei prossimi video scoprirete che cosa sono quei pacchi Sperando sempre che questo coronavirus ci lasci uscire di casa e fare video fuori da, da questa stanza Ritorniamo a noi Cosa stanno dicendo? Ah giusto giusto Vi devo rivelare notizia brutta Notizia cattiva. Eh sì, buonanotte. Vi devo rivelare notizia buona o notizia cattiva. Partiamo dalla buona notizia. Quest'anno con Red Bull Italia commenterò tutte le gare di Downhill UCI. Insieme a Marco Fontana Che conoscete benissimo penso chi è Gasatissimo per questa opportunità da Red Bull E tra l'altro non ho mai fatto gara di Downhill Quindi anche avere l'opportunità di commentare insieme a un atleta come Marco Questo tipo di gare per me è veramente una cosa fighissima E eh, non vedo l'ora di poterlo fare Notizia cattiva è che purtroppo la prima gara che era in Portogallo settimana prossima è stata annullata causa coronavirus e quindi purtroppo la prima gara penso che non la commenteremo. Però ci sono altre 8 tappe, no, ci sono altre 7 tappe perché in totale le tappe sono 8. Quindi speriamo di riuscire a fare anche questa cosa che non vedo l'ora Di intraprendere questa nuova strada anche nella, nella parte dei commenti Iniziamo con la nostra bellissima diretta Ma dove siamo? Siamo a Rotorua, Nuova Zelanda Paese fantastico, bellissimo, è già il mio quinto anno che eh, sono andato a Rotorua È uno delle, dei percorsi che mi è piaciuto sempre di più di tutti Perché quando parti non devi mai pedalare, più frenare È proprio costruito alla perfezione questo percorso di slopes Purtroppo non ho da farvi vedere un mio course preview Per farvi capire come erano i salti Perché non ho potuto girare Proprio causa coronavirus Vi ricordo che c'è il link sempre sotto in descrizione Partiamo subito dallo spiegare come funzionano queste gare Questo crankworks. Perché so che molti di voi sono già addetti ai lavori Ma tantissimi sono nuovi Sono nuovi iscritti al canale Siccome settimana scorsa abbiamo fatto circa 5.000 nuovi iscritti Wow! queste competizioni sono le competizioni di maggiore importanza nel mondo del nostro sport dello slopestyle in particolare Crankworx è un, la parte più importante del campionato dove hai la possibilità di acquisire più punti rispetto alle altre gare perché hanno una valenza maggiore sono 3 20 Rotorua, Innsbruck, Whistler il formato della competizione è che tutti i rider hanno due run, ovviamente la run migliore conta ci sono 4 giudici più un, un head judge, quindi un capo giudice, qui potete vedere tutti i punti che ogni rider guadagna a seconda della posizione che arriva. In più ogni, ogni volta ogni crancor mette in palio un premio per il primo di 25.000 dollari Poi anche tutti gli altri Rider sono pagati ma il primo si becca 25.000 dollari E in più appunto se vinci tutti e tre i Crank wars, vinci il Triple Crown Questo premio che si chiama Triple Crown che sono ulteriori 25.000 dollari Quindi capite che la posta in gioco è bella, bella alta ed è per quello anche che tra punti la perdita o comunque il, la mia possibile vincita che c'era in, in questi contest io mi sono sentito veramente danneggiato dal punto di vista di immagine tra virgolette carriera perché comunque capite che perdere questa opportunità per un atleta che cerca di arrivare al massimo livello di uno sport è abbastanza, è abbastanza pesante per questo comunque io in questo momento sono in contatto e sto cercando di far valere le mie ragioni con gli organizzatori del Crankworx. vi farò poi sapere evoluzioni nei prossimi video di tutta questa vicenda ci tenevo a dirvi che non preoccupatevi perché io comunque durante l'anno sarò presente agli altri due crankworks sempre coronavirus permettendo durante l'anno però perché sono già invitato, siccome l'anno scorso ho concluso il campionato terzo e quindi i primi sei del campionato sono automaticamente invitati a ogni evento Crankworx. Ecco, una cosa che oserei dire abbastanza imbarazzante che è successa durante la diretta è che non hanno veramente parlato di tutto quello che è successo eh, nei nostri confronti di italiani, cioè è stato veramente un comportamento omertoso che non ha fatto capire alla gente e soprattutto dal mio punto di vista irrispettoso perché io faccio parte del Crankworx da un po' di anni, faccio uno spettacolo per loro perché è comunque uno spettacolo per loro nei loro confronti da un po' di anni e questi non, non mi dedicano neanche una parola, qualcosa per spiegare veramente come sono andate le cose e far capire alla gente o comunque anche ai miei sponsor che guardavano magari la diretta perché non ero lì con gli altri rider il presentatore Cameron McCall ha speso veramente due parole ma sottolineo che non è colpa sua perché lui avrà avuto indicazioni dal Crankworx di non approfondire l'argomento comunque sono state spese due parole solo all'inizio della run di Jakob Wenzel in cui Cam ha detto questo Jakob è stata l'unica persona, l'unico rider che ha detto qualcosa nei miei confronti durante la diretta. Quindi ho apprezzato veramente tanto questo gesto da parte sua, mi ha fatto veramente sorridere e mi ha fatto capire che comunque c'è qualcuno che eh, si è ricordato di me. Eh, grazie mille, Yaku tra l'altro però, già che stiamo parlando di Jakub, purtroppo nella seconda run è caduto ha fatto una caduta molto molto simile alla mia dell'anno scorso, perché i trick erano diversi, lui ha fatto un 720 io ho fatto un casual l'anno scorso, però entrambi siamo arrivati corti, a entrambi ci si è girato il manubrio e entrambi ci siamo girati di spalle diciamo, e siamo andati proprio a Pestare per terra con la parte posteriore del casco Io magari in maniera un pochino più violenta Però la caduta è stata veramente molto molto simile Parlando comunque di cadute Sono andato a estrapolare dalla diretta tutte le varie secche Perché ce ne sono state un bel po' belle pesanti E siccome so che vi piacciono le cadute Andiamo subito a vederle così vi tengo belli attivi Secca numero 1 Andiamo in ordine di pesantezza della caduta quindi l'ultima caduta sarà quella più pesante secondo me prima caduta da farvi vedere è stata quella di Alex Alanco che praticamente in Cork 720 su una hip hip è un salto leggermente storto, non ha girato e ha lasciato la bici e è tirato lunghissimo prendendo una fiancata spallata non so come dire impressionante. Seconda caduta che sembrava meno potente ma comunque non male, oserei dire, è quella di David Godze che nel salire sul, sul drop ha fatto front fit tak no end ma è stato sbalzato poi in avanti perché è atterrato col peso un po' indietro quindi è stato proprio catapultato poi in avanti e vi assicuro che cadere su quel legno lì in quel modo non è piacevole, perché vedete che ci sono un sacco di di... c'è un sacco di spazio tra un asse e l'altra e si vedono dentro lì le mani non so se tornate a casa con tutte le dita eh? La secca secondo me che è stata la peggiore di tutte di questo Crankworx che è quella di Thomas Genon, sempre sull'ultimo salto che anche lui è atterrato col peso indietro da questo casual cancan -can, bellissimo tra l'altro però è atterrato col peso indietro ed è proprio invece lui stato sbalzato OTB si dice, over the bar quindi oltre il manubrio eh, e ha preso questa spallata per terra impressionante non so se si è fatto male o meno ho visto che si teneva la spalla e lui diceva che nella diretta sembrava che si fosse fatto male però poi vedendo le storie su Instagram eh, forse dovrebbe essere non troppo brutta la situazione o oh, speriamo per lui ok ma adesso analizziamo insieme le tre ram vincenti Partiamo subito da Eric Fedco, che è arrivato terzo classificato. Allora, partito veramente, veramente strong con un 3-6 bar to tail whip dallo step down. Non so se vi rendete conto della difficoltà di questo trick da uno step down. Poi ha fatto un backflip tack no end eh, su questo salto che è veramente strano perché nella diretta sembra quasi dritto ma in realtà è la rampa inclinata, l'atterraggio è più basso della rampa quindi è in step down. Appunto vi dà una spinta che vi fa comunque stortare. Le, il vostro baricentro viene, viene un po' deviato da questo salto. Tenete conto che stiamo parlando di sal un salto... Lungo circa 12 metri più o meno, poi 3-6 Indianer tiratissimo su questo step up sulla hip double tail whip, molto pulito per adesso. 3-6 Nolly, Oppo bar a scendere dal drop, eh, Oppo 3-6. E 3-6 bar su questa struttura a scendere, eh, backflip su questo salto lungo e piatto e backflip bar spinto whip sull'ultimo, run veramente pulita, completa diciamo che secondo me, eccetto sui tre grossi che ha fatto negli altri salti conoscendolo avrebbe potuto fare anche di più, però assolutamente gli è dato un pentaggio adeguato, cioè 90.25 un punteggio anche molto alto e, però ovviamente è arrivato terzo perché gli altri due sono andati ancora meglio secondo posto per Nikoli Rogatkin che eh, finalmente è tornato sul podio dopo un anno di assenza al podio dei Crankworx l'anno scorso è stato molto sfigato è caduto quasi sempre l'ho visto diciamo un pochino più conservativo degli altri anni eh, se devo essere sincero perché probabilmente col fatto della pressione di non voler cadere anche lui ha non è andato completamente allo sbaraglio. Allora, partito con un backflip 360. è sempre difficilissimo, da uno step down vi assicuro che è una roba fuori dal normale, anche se lo fanno con facilità. Solo backflip su questo salto, mh, li ha peccato un po'. Twister, su quello dopo, perfetto ormai, senza nessun problema. Casual, ecco, forse un pochino di ripetizione qua tra aver fatto subito un twister e poi un casual perché alla fine... È lo stesso tipo di rotazione, ovviamente Twister ha un giro in più, Castro un giro in meno. Taylor eh, può salire 3-6 a scendere. Tra l'altro, vorrei farvi notare che tutti i rider da questa struttura, quando scendevano, pedalavano perché secondo me si andava molto lento Ti tenete conto che l'anno prima al posto di quella struttura lì c'era un boner log e quando si atterrava dal boner log che era un salto molto più grosso di quello che c'era lì adesso non si frenava e non si pedalava quindi per poi salire sul salto dopo ci voleva velocità fatto suicide 36x a scendere Tac no ender stranamente non ha fatto front flip tac. Di solito fa sempre front flip tac. E front flip tail whip sull'ultimo. Stai difficilissimo. La sua run ha preso 93 punti. Eh, secondo me adeguato per quello che ha fatto. Comparato alla run di, comunque, di Fedco, è, stata, è stato giusto come punteggio. Siccome è vero, Fedco forse è stato più completo nel complessivo. Però Nicoli ha fatto quei due o tre trick che gli hanno permesso di stare davanti a Fedco Proprio perché sono un trick un, un po' più rischiosi Ci stava questa decisione Ok ragazzi ma adesso preparatevi perché la run di adesso è una delle run più tecniche Più difficili che si sono mai viste nella storia dello slopestyle. Run vincente di Emil Johansson Allora partito dallo step down facendo un 3-6 tail whip to untoward. down Poi su questo shark fin ha fatto 3-6 bar spin to downside tail whip tu oppo downside tail whip io non l'ho visto al vero ma ripensando come hai fatto il salto dal vero incredibile non è immaginabile riuscire a fare questo trick su quel salto è gigantesco quel salto veramente difficilissimo tenere i pesi bilanciati e lui ha fatto uno dei trick più difficili in assoluto e più tecnici in assoluto. Poi ha fatto opposite, quindi dalla parte sua non preferita, triple whip, poi un regular W, forse il trip più semplice della sua run. Ehm, 36 footplan a salire e nulli 3 a scendere. Oppo 360 opposite par spin, 2 regular par spin. 360 Antor down to bar spin dal drop. Tra l'altro, rivedendo il rallentatore, il bar spin ha fatto apposta a rallentarlo. Front flip sul salto lungo, che tra l'altro è un trick non caratteristico di Emil. E sull'ultimo salto ha lasciato tutti di stucco, facendo questo 3-6 in Viper che è praticamente un 360 tail whip. To opposite tail whip. Eh, primo al mondo a fare questo trick. E tra l'altro penso sia, sia in contest sia forse qualcun altro l'ha già fatto Nuno Pintas un rider portoghese l'aveva già fatto forse a casa sua però farlo in contest ai Crankworx all'ultimo salto è impensabile cioè era, era ovvio che sarebbe andato al primo posto e anzi secondo me eh, visto quello che ha fatto comparato al secondo che ha Nicoli eh, solo 96 e, e, e, è troppo poco è stato veramente impressionante quanto è stato superiore agli altri Emil ovviamente è l'unico che quest'anno poi sarà in eh, gioco per il Triple Crown e se nulla gli va storto lo vincerà secondo me senza troppi problemi ok giunti alla fine anche di questo video commento delle Randy Rotorua quindi io cerco sempre di portarvi aspetti che non vi dicono durante le, le varie run e farvi capire le difficoltà che hanno i vari atleti durante l'esecuzione delle varie run fatemi sapere consigli per i prossimi contest, cosa volete vedere, cosa volete che vi spieghi vi terrò poi comunque aggiornati su tutto il discorso del cranco quindi cosa mi comunicherà il cranco, che provvedimenti prenderà per tutto quello che è successo rimanete connessi e ci vediamo a un prossimo video I'm in you so I can do this strange one